Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo approfondimento di informazione fiscale. Benvenuta Anna a questo approfondimento che tratterà del modello 730-2022. La dichiarazione dei redditi è alle porte, la prima data utile è quella del 23 maggio 2022, data a partire dalla quale eh, i contribuenti potranno visualizzare i dati della dichiarazione precompilata e eh, tra i vari quesiti eh, All'avvio della campagna dichiarativa eh, ce n'è uno che riguarda il momento in cui inviare il modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Perché i contribuenti dovrebbero sbrigarsi in questo invio? Uh, sì, uh... Come hai ricordato tutto Maso dal 23 maggio si potrà visualizzare il 7.30 precompilato, sappiamo però che per effettuare le modifiche e l'invio online uh, in versione fai da te della dichiarazione dei redditi bisognerà attendere una settimana, infatti è solo dal 31 maggio che si potrà procedere e temporeggiare però uh, non sempre conviene e sono soprattutto i contribuenti che sanno di dover versare uh, dell'IRPEF e quindi di avere un debito fiscale a doversi muovere per tempo. Uh, parliamo ad esempio di chi uh, è tenuto a versare la cedolare secca uh, oppure chi sa di dover restituire in tutto o in parte il bonus uh, Renzi, l'ex bonus di 80 euro che come sappiamo, uh, per il quale come sappiamo la verifica uh, dei requisiti reddituali è effettuata solo con la dichiarazione dei redditi. Uh, come dicevi tu, uh, aspettare non conviene e non conviene perché più tardi si invia il modello 730 e minore sarà la possibilità di spalmare il debito IRPEF su più rate. Uh, ricordiamo innanzitutto che la prima scadenza per il versamento delle imposte è il 30 giugno. Uh, un termine uh, per il quale è possibile applicare più che beneficiare uh, il differimento ai 30 giorni successivi che quest'anno uh, per via della particolarità del calendario uh, è rinviato rispetto al termine canonico di fine luglio al 22 agosto cadendo nel periodo della sospensione feriale dei termini. Um, quindi sintetizzando uh, chi sa di avere un debito IRPEF, chi presume di avere un debito IRPEF uh, può uh, decidere di anticipare l'invio della dichiarazione dei redditi magari passando tramite un CAF o un commercialista per poter suddividere in più rate uh, l'importo dovuto. Uh, non so se riesci a mandare in sovrimprensione la tabella con uh, la rateizzazione così vediamo nella pratica proprio le scadenze. Ok perfetto. Uh, come si vede da questa tabella uh, chi più tardi diciamo trasmette la dichiarazione dei redditi meno opportunità avrà di beneficiare di queste 6 uh, rate o 5 rate in base alla, diciamo, alla data di partenza della rateizzazione. Uh, per chi ad esempio invierà il modello 730 entro la fine di settembre ossia entro la scadenza ordinaria le rate uh, massime possibili saranno soltanto due ed è evidente che se il debito IRPEF è elevato sarà difficile pagare tutta la somma in sole due rate. E sempre su questo aspetto qui ricordiamo che per i lavoratori con sostituto d'imposta è direttamente il datore di lavoro ad applicare la trattenuta relativa all'IRPEF dovuta secondo diciamo le scadenze canoniche. Uh, quindi l'importo dell'irpef a debito sarà scalato dallo stipendio e questo diciamo è un ulteriore aspetto pratico per il quale conviene anticipare i tempi. Sintetizzando proprio eh, in estremo, si potrebbe dire che eh, prima viene inviata la dichiarazione, più saranno le rate e quindi minore sarà l'importo di ciascuna rata e di conseguenza questa rata sarà meno pesante per eh, il contribuente. Esatto esatto e lo stesso meccanismo ricordiamo si applica anche per i rimborsi perché anche per il credito IRPEF emerso dalla dichiarazione dei redditi ci sono diversi diciamo scaglioni temporali uh, diciamo l'appuntamento canonico del primo pagamento dei rimborsi del mese di luglio uh, verrà diciamo rispettato solo per chi invierà la dichiarazione dei redditi entro la fine di maggio e questo diciamo ci rende ancora più evidente il fatto che aspettare i tempi della precompilata diventa complicato per chi vuole ottimizzare la, gestione, la propria gestione fiscale, ecco. In alcuni casi quindi bisognerà fare a meno della precompilata per riuscire poi a non perdere queste scadenze che poi eh, abbiamo già visto. Grazie Anna per questi chiarimenti, grazie, grazie a, te, a chi segue e continua a seguire eh, informazione fiscale nel canale YouTube e eh, in particolare negli articoli sul sito, eh, ovviamente il link... Su questo articolo, che poi è un approfondimento sul tema che abbiamo trattato, sarà all'interno della descrizione del video. E vi lasciamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci.